Ehi là, come va? Come avete passato queste vacanze? Vi siete sfondati di Pandori, Panettoni e Torroni? Durante queste vacanze, essendomi fermano alcuni video e non avendo niente da fare, ho voluto fare un esperimento. Da un po' di tempo in giro vedo una domanda ricorrente. C'è una piattaforma simile a YouTube? Ho fatto un po' di ricerche e ho visto che la più probabile è la TV Motion. Questa è una piattaforma francese, nata nel 2005 dalla mente di Benjamin Bjb...Bjb...Boom... E' all'iper... Beb... Vabbè, sti due! Ma allora, perché non ha avuto successo come YouTube? Scritto da questa domanda, ho aperto un canale anche lì, così, per vedere come funzionava. In generale è molto simile a YouTube, anzi, per alcune cose è anche meglio. C'è la possibilità di caricare video più lunghi rispetto all'altra piattaforma, c'è la possibilità di fare la monetizzazione senza problemi, avendo anche la possibilità di scegliere dove saranno caricati i compensi. La piattaforma è ancora poco conosciuta, quindi poco frequentata, e quindi c'è più facilità di emergere. Ma questo punto positivo nasconde un difetto, un problema. È vero che c'è meno concorrenza, ma c'è anche meno gente che ti guarda, quindi ti serve veramente una botta di culo per farti conoscere. E siccome la maggior parte delle persone fa video solo per diventare famoso e per congelarsi nel proprio numero di iscritti, questo è un grosso problema! Ma superiamo questo problema e tuffiamoci una nuova avventura, rischiamo a un canale su Daily Motion. Fino alla registrazione è tutto tranquillo, ma i primi problemi si riscontrano col caricamento del primo video. Una cosa salta subito all'occhio, non si possono mettere le miniature. Questa cosa più o meno si supera, perché alla fine del caricamento ti andrà a creare un'antepena del video al suo posto. Ecco, il caricamento è qualcosa di assurdo. Questo è un problema di tutti i creatori. È un'attesa infinita. Ma qui è peggio. Per un video di 2-3 minuti. Ci vogliono circa 2 ore. C'è qualcosa da fuori di testa. Ma il problema non finisce qui, eh. Perché ogni tanto ti il matto e ricomincia il caricamento da capo. E liberamente ti le... In queste settimane sono riuscito a caricare un solo video. Perché nel momento in cui andavo a caricarne altri, dopo due ore di attesa, si sminchiava tutto dandomi messaggi d'errore. Le mie conclusioni? Così com'è The Remotion fa un po' cagare, ci sono molte cose da sistemare. Voi conoscete altre piattaforme simili a YouTube? Aprireste un canale su queste piattaforme? Ma soprattutto, abbandonereste YouTube per un'altra piattaforma con meno concorrenza?